ZOMBIE APOCALYPSE Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, nuovo video eh, beauty del giorno perché l'altro l'ho registrato ma stranamente il mio video, anzi il mio, mh, come dire il mio telefono iPhone 7 ha deciso di rompere le balle, ovvero di scaricarsi all'ultimo momento e adesso mi tocca di come al solito. Di, ehm, come posso dire, di registrare da un altro telefono. L'altro lo monterò più tardi, non lo so quando, ma lo monterò. E nel frattempo vi, vi faccio vedere i prodotti che ho utilizzato per questi magnifico make up che poi magnificano magnifico, non lo so come direte quando pubblicherò questo video, ma innanzitutto questo trucco non so se a voi piace o meno però valuterete voi a meno che eh, vi direte, fa schifo, fatelo un altro momento perché così non ci fa bene però non è così male secondo me, è bellino dai vedete? Aspettate un attimo ok, a parte gli occhi rossi che ho ma non importa come rossetto ho utilizzato questo me lo rimetto perché eh, già stavo mangiando un papassino sardo, perché i passini sono sardi almeno credo che sia così e mi ha un po' tolto to, roba dai denti che non avevo i dettagli, non ci interessa questo è rossetto di Wicon ehm, Wycon Sublim Matte 604, eccolo qua 604 e niente ragazze tutto sommato ho utilizzato questa palette della Extra Surface So Pix Extra Spice ehm, con questi colori bellissimi che sono... aspettate che fatto... faccio devo fare per aprire per aprirvela e ho utilizzato Everyday allora prima ho utilizzato questo correttore della Infalibre 327 Cashmere questo qui, si sì. Concealer, che sarebbe il correttore e su la palpebra fissa e mobile per poter applicare questi ombretti che ho applicato prima questo qua eh, everyday questo questo qua e poi ho applicato ehm, romance che sarebbe questo qua e dopo ancora ho applicato questo qua mullet questo bellissimo vedete che colore che non è uscito fuori vabbè un po scusate che vi ho interrotto allora praticamente mi è già un pochettino più su L'ombretto, sarebbe questo qui, ve lo faccio subito vedere se si apre, ok? L'ho ripicchiettato, questo, questo, questo ombretto qui. Eh, si chiama Mulled Wine, questo, come il vino, <ride> vabbè, stranamente. Eh, mi sta piacendo avere un sacco, molto buono, e eh, si applica molto bene, scusate, ma l'inquadratura fa veramente pietà. Poi come mascara sono andata a applicare, ah, prima ho applicato questo ombretto qui, sempre questo, questo qua sarebbe, questo, Reputation, come si dice, non lo so, questo, questo colore qui, su questa parte qua, vedete, già, poi mascara, come mascara ho utilizzato questo qua, Nulla da dire, eccezionale. Mi dura, non dico tutto il giorno, ma il tempo di, eh, di stare bella, ordinata, truccata. Eh, si, si strucca bene fino a sera il mascara: non è di quei mascara che rimane in panda, perché no? Si strucca bene. Questo è il suo correttore che vi dico già che, da prima che mi è piaciuto, e poi come fondotinta non mi dilungo. Ho utilizzato questo e mi sta strapiacendo da, davvero tanto. Eh, non c'è nulla da dire buono e mi ci trovo bene me l'ho sfumato tutto fino al collo perché sennò no il, il collo per realtà. no poi niente scusate ma guardo che sta, sta venendo giù qualcosa di allucinante ma proprio dettagli si sì. aspettate che, che mi inchino un attimo perché qua eh, la luce non è il massimo Poi lo sapete anche voi sì, le luci sono un po' così perché il tempo sta valendo giù il diluvio, va bene? No, comment. Non voglio provocare niente, ma è così. E poi come cipria ho messo questa qua per settare il tutto. Questa cipria di Rimmel, questa. Che tra l'altro ci troverete. Anzi, ci, ci vedrete già il buco. Non so se si vede, ma io ho messo il buco. Eh, ho fatto un bel buco, e eh, vabbè, toto. Poi come illuminante ho messo illuminante di make up Revolution Highlighter, questo, che mi sto a mezzo cercando, Vabbè, questo qui un nastro, vedete? Ecco qua E niente, questo highlighter è molto buono e mi piace davvero tanto Questo illuminante, vedete? Ce l'ho qui su Non l'ho messo dappertutto, se non mi fa effetto carta per comunità E non mi sta bene Blush, ho messo questo maxi blush che è top, fenomenale non ve lo swatch perché tanto l'avete visto ce ne saranno migliaia e migliaia di swatch qui su youtube questo è il il blush maxi blush wild card 003 questo, vedete? Cioè. e questo è il blush che vedete quanto è pigmentato molto pigmentato bello bello bello dovete starci attenti non se ve lo dico io però è molto si colora molto scusate se prendo questo perché un attimo solo e niente ragazze questo è tutto quello che ho mirato io fino a oggi più tardi o domani mi vedrete non so se lo vedrete oggi o lo vedrete domani il video uh, Get With Me e quindi non ne ho idea se lo, lo taglierò cosa farò forse lo lascerò così per com'è non lo so, ho detto qualche strafaccione, ma io con il taglio non sono il massimo a tagliare i video. Quindi, sì, mi ho preparato qualcosa per non dire strafaccione, ma qualche strafaccione mi giuro che uscirà fuori. Però pazienza, ragazzi. io a tagliare non sono grande brava. Eh, tra l'altro, non ho utilizzato neanche eh, questo telefono che te lo, come si chiama? il sa Galaxy Samsung eh, AS13 quindi con la Galaxy S13 tutto andrebbe tagliato no con, con quell'altro è una parola quindi vedrete tutto, tutto un... vabbè, non voglio dire uno schifo però quasi si sì, sto guardando fuori perché tra l'altro fuori sta per vedere qualcosa di non so brutto direi di sì tempo brutto oggi c'è con Sardegna si sì, il tempo male <ride> tempo male già vabbè comunque questo è il mio trucco ve lo faccio vedere vedete ciao, e nulla ragazze e ragazzi miei io adesso vi saluto vi ringrazio per l'ascolto e ci vediamo nel prossimo nuovo video ciao ragazze a presto seguitemi su Instagram come youtubermelania-8 e ci vediamo al prossimo video ciao un bacio aspettate perciò una foto una palette per vedere tutto ciò che e già il casino ce l'avete visto come guardate qua che roba che c'è e niente a presto, ciao a presto, un bacione Zombie apocalypse. <laughs>